M'hai detto t'amo. Ed io, come corda di violino, ho suonato le note affabili e gentili dell'amore, in armonia con l'universo. Ho pregato forte che quell'attimo non finisse mai. M'hai detto t'amo. Ed io,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 mai detto, mai detto tamo! Ed io, Ed io! Come corda di violino! Corda ho di violino le note affabili ho e gentili dell'amore! Le note affabili e gentili dell'amore! In armonia con l'universo! Ho pregato forte che quell'attimo. Pregato forte! Non finisse! Che quell'attimo non finisse mai!